In un modo un po' imprevisto, questa richiesta che faceva Candelaria di condividere le storie per telefono, eccetera, nel mio caso si è concretizzata quasi da sola in una direzione eh, strana che non avevo programmato, e cioè condivido della poesia con un criterio non programmabile, e cioè man mano che purtroppo vengono a mancare dei poeti, io mi... e questa cosa non l'avevo pensata, semplicemente mi ha colpito moltissimo, primo marzo 2020, quindi eh, inizio del, della nostra eh, pandemia, eh, la scomparsa di questo eh, poeta che adesso vorrei eh, condividere con voi, che è che è Ernesto Cardenal, eh, solo che non avevo libri suoi, quindi ho dovuto un po' cercarmi in rete i suoi testi e me li sono un po' tradotti. E, e questo è quello, quello che vi, che vi... Eh, leggo adesso, è una mia traduzione, sono sei testi brevissimi, vengono da una raccolta che si chiama Epigrammas epigrammi sono appunto queste poesie molto brevi già, già dal, dal genere, e che però io ho messo assieme come se fossero un, un unico testo, perché di fatto raccontano una storia. Sono molti di più, io ne ho scelti sei, per non annoiarvi. Al mio perdere te, tu e io abbiamo perduto. Io perché tu sei stata quello che io ho più amato? Tu perché io ero quello che più ti ha amato? Ma di noi, tu perdi più di me, perché io potrò amare altre come ho amato te, ma te non ti ameranno come io ti amavo. Voi fanciulle che leggerete un giorno questi versi, emozionate, sognando un poeta, «Sappiate che io li ho fatti per una come voi e che fu in vano. Ecco la mia vendetta, che ti giunga in mano un giorno il libro di un poeta famoso e che tu legga queste righe che l'autore scrisse per te e che tu non lo sappia». Mi hanno riferito che eri innamorata di un altro, Così sono andato nella mia camera e ho scritto un articolo contro il governo per cui sono in prigione. Non si possono ancora pubblicare le nostre poesie, di mano in mano girano manoscritte o ricopiate al ciclostile, però un giorno il nome del dittatore contro il quale furono scritte verrà dimenticato e ancora... Esse saranno lette. Uno si sveglia con le cannonate, nella mattina piena di aeroplani, parrebbe ci sia la rivoluzione e invece il compleanno del tiranno.